La cosa che secondo me funziona è far parlare anche le esperienze e le storie e non fare come succede magari in eh, luoghi più istituzionali dove si, parla, si fanno grandi discorsi di principio e poi uno se ne va dicendo sì ma nel concreto poi cosa succede? Qui l'impressione che ho avuto io è che si parli molto di concreto e, poca, e poco di teoria.